A quei c'erano delle rivalità. Allora, i giudei erano i credenti molto rigidi, Galilei erano un po' alle grotte, i samaritani erano un'altra religione. Come i francesi che dicono che la sifilide è il morbo napoletano. E il napoletano, il napoletano dice che la sifilide è il morbo gallico. Ah, non si vedere, per esempio, tra Galilei. Eh, Gesù è stato respinto da alcuni samaritani in, alcune, in alcuni centri urbani della Samaria Gesù non è stato accettato probabilmente sia che i suoi discepoli hanno detto, invochiamo il fuoco come a Sodoma e Gomorra da cui il nome è Boanerges, figli del fuoco a Giacomo e Giovanni il discepolo che Gesù amava non era proprio mitissimo, Se seguiava il fuoco su queste città, tanto per essere chiari. Era un'altra religione, adoravano sempre Yahweh, ma non era la religione di Abramo. Come i testimoni di Geova, loro credono in Dio, leggono la Bibbia, ma non sono cristiani. Sì, sì, abbiamo il Pentateuco Samaritano, è uno dei testi che noi consultiamo per vedere gli stadi della formazione del Pentateuco. C'è qualche altra domanda? Bene, ci siamo lasciati dicendo che Vangelo e Atti sono due opere da non separarsi, noi l'anno scorso e l'altro anno abbiamo fatto gli atti, quest'anno e il prossimo facciamo Luca tutto intero. Il motivo è abbastanza semplice, lo trovate nel 52 53 Domanda, perché Luca ha voluto fare un'opera unica in due volumi? Il motivo è che per Luca Gesù e la comunità credente non sono separabili. Non si può dire il fondatore è una cosa, la Chiesa è un'altra. La Chiesa non ha senso e senza senso se non ha al centro il suo fondatore. Oggi dovremmo essere un pizzichino attenti perché tante devozioni che ci sono nella comunità cristiana ci potrebbe, io mi auguro di no ma ci potrebbe essere il pericolo di perdere il centro poi esiste in Luca un altro tipo di motivo per unire i due libri per avere due libri in un'unica opera perché lui ha mostrato come dalla Galilea che viene considerata dai giudei la terra dei Questa è una parola gentile. La terra dei quasi-atei. Quasi. Mentre i giudei sarebbero i veri credenti. Quelli là sono credenti di serie a Dalla Galilea viene la salvezza e conquista il cuore della fede biblica che è Gerusalemme. Da Gerusalemme parte questa parola, questo Vangelo e conquista quello che è la sede centrale dell'impero. Luca ha questo disegno e lo si vede con chiarezza perché quando Paolo arriva a Roma il libro si chiude. Ma si chiude anche perché Paolo non è ancora stato processato e nel documento giuridico che Luca aveva sotto mano su cui poi fare delle aggiunte trasformando il Vangelo, quel documento giuridico non poteva dirci come sarebbe andato il processo perché proprio la difesa del processo, cioè l'avvocato di Paolo ha adoperato quello scritto per poter difendere la vostra. Bene, siamo alla linea 64, così sappiamo di che morte stiamo muovendo e come andiamo avanti quando stiamo per finire se noi dovessimo fare un, un, otto incontri solo su come è nato il Vangelo di Luca mm -hmm. beh, di per sé non ci basterebbe non ci basterebbero questi otto incontri avremmo bisogno di più io lì vi ho portato alla linea 65 fino a 67 alcuni piccoli esempi alcuni piccoli esempi noi ne abbiamo già visto uno quello della linea 66 ma potremmo dare un'occhiatina alla linea 65 per chi ha il testo biblico prendiamo Luca capitolo primo versetto 1.4 che sarebbe il testo che abbiamo appena commentato 1.4 ci dice che le ricerche sono accurate e il resoconto è ordinato, d'accordo? Provate ad andare al versetto 5. Al tempo di Re Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria. Ma al tempo del re Erode eh, è qualcosa di antipatico perché non è una ricerca accurata è un resoconto ordinato dire al tempo del re Erode perché Erode regna dal 36 avanti Cristo al 4 a.C. Cristo quando? Eh, non lo si dice al tempo del re Erode guardate invece fate un salto al capitolo terzo e leggiamo i primi versetti nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea Erode, Tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello Tetrarca dell'Iturea, della Traconiti dell'Isania, Tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Annecai fa la parola di Dio viene su Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto qui abbiamo un punto preciso nella storia quindicesimo anno dell'impero di Tiberio e a scanso di equivoci si dice qual era la situazione della governance romana nel territorio. Di qua abbiamo al tempo di Erode, re delle Giudee. 32 anni, qui invece un anno preciso. Secondo voi, quale dei due racconti risponde al criterio di Luca? E allora? Capitolo primo, versetto 5 fino a tutto il secondo è un'aggiunta ed è un'aggiunta che non risponde più a quei criteri. Questo solo per farvi toccare con mano come si possa leggere il Vangelo stratificandolo, dicendo: Questo è lo strato più recente, questi sono gli strati più antichi non fermiamoci di più possiamo solo dire così allora che il Vangelo che noi stiamo per leggere ha avuto una base arcaica siamo più o meno verso il 64 orientativamente questa a sua volta ha avuto alle spalle quei molti che hanno posto mano a scrivere il racconto i quali a loro volta avevano una tradizione orale quindi, Gesù storico, tradizione orale, prime tradizioni scritte, documento giuridico della difesa di Paolo, aggiunte successive. Vangelo, così come lo leggiamo noi. Questo che cosa comporta? Beh, comporta almeno due piccole considerazioni. Quando noi leggiamo il testo, non possiamo trovarlo uniforme come se fosse stato scritto da una sola penna, da un tizio soltanto che aveva ben chiaro l'organigramma della materia e quindi faceva una stesura ordinata. Noi abbiamo dal documento giuridico una specie di recensione, cioè una messa in ordine di tutte le tradizioni precedenti. E poi abbiamo delle aggiunte. Quindi noi possiamo tranquillamente dire che questo Vangelo non è di Luca. Questo Vangelo è della scuola lucana. Luca probabilmente è il l'estensore del documento giuridico e i discepoli di Luca hanno aggiunto altri elementi per completarlo. E il vecchio maestro ha detto sì, va bene. Ma non è tutta opera di Luca, è opera della scuola lucana. Questo dato viene eh, confermato dal fatto che i manoscritti che noi oggi abbiamo come reperti archeologici del Vangelo di Luca del secondo secolo scrivono Evangelion catalucan, non Evangelion tu. Lucas, non il di Luca, un il secondo Luca. Gli antichi quando scrivevano erano abbastanza precisi e quindi ci fanno capire che qui Luca come maestro, ma è il prodotto suo più ritocchi della sua scuola. È importante avere questa idea di fondo per capire mentre faremo la lettura nei prossimi incontri e troveremo le volte delle incongruenze. Sappiamo perché ci sono. Possono essere incongruenze di vocabolario, incongruenze grammaticali e via di questo passo. Voi dite: Ma cosa vuol dire don Renato? Proviamo a fare un esempio. Prendete. Luca capitolo primo, versetto 68 Benedetto il Signore Dio, lo sta dicendo Zaccaria, eh? benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente. Chi è costui? Gesù Cristo. In greco c'è un corno di salvezza. Non scandalizzatevi. Nel testo eh, biblico, ebraico, il Messia alle volte viene chiamato corno. I vecchi dovrebbero ripescare qualcosa di apocalittico. Il corno è simbolo di... Il Messia è il forzuto, è quello che ci libererà da tutti i mali. E quindi questo corno di salvezza è stato tradotto per rispetto ai napoletani. Salvatore potente. Nella casa di Davide, suo servo, ha suscitato nella casa di Davide suo servo. Guardate che è Zaccaria che sta parlando. E sta ringraziando Dio per la nascita di Giovanni il Battista. Capite che c'è qualcosa che non va? Davide è della tribù di Giuda. Zaccaria della tribù di Levi, Così c'entra, prima cosa, seconda cosa, alla linea 69, al versetto 69, questo salvatore potente, è già venuto, il verbo è appassato, ha suscitato, ci siete? Andate al versetto 76, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade. Ci siete? Adesso provate un momentino a andare al versetto 78. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà il sole che sorge ancora il Messina. Ma qui è il futuro. Come nel 69 c'è, ha suscitato, e nel 78 ci visiterà. Notate che c'è un'incongruenza. Se noi avessimo tempo e modo, ecco perché gli dicevano ci basterebbero otto incontri, noi noteremo che dal versetto 76 in poi il vocabolario è lucano. Mentre prima il vocabolario non è lucano, cioè non è greco è una traduzione diretta dall'aramaico. Peggio. Questo testo è fatto con frasi pescate dai manoscritti di Qumran. E che vuol dire che chi ha composto questa prima parte del Pinno è un Qumranita, convertito al cristianesimo. Terza cosa, provate a notare, notate il versetto 71, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano e deve essere stato qualcosa di pressante per chi scrive il peso dei nemici perché lo riprende al versetto 74 liberati dalle mani dei nemici servito senza timori, santità e giustizia questo è un inno della chiesa nascente ellenistico cristiana dove c'era questo monaco di cumran cristiano a quale è stato dato il compito di scrivere una preghiera di ringraziamento per la morte di Erodi Agrippa I, che perseguitava la Chiesa del cristiano. e gli emissi Cristiani. E ora c'è questa preghiera in cui si dice grazie perché il nemico ci è morto e noi siamo liberi. E' è chiaro il concetto. Luca prende, o chi per lui prende, questo inno, lo completa con la seconda parte e lo mette in bocca a senza toccare le incongruenze. Lasciando tutto. E' per questo che noi oggi riusciamo a capire come è, com è nato, come è stato scritto, come <ride> è dato questo Mangelo. Spero di non aver scandalizzato nessuno. I vecchi sono sicuri di no, ma i giovani. Linea 78. Quale Chiesa è stato scritto nel nostro Vangelo di Luca? Se noi le, le, le facessimo una cosiddetta manoduzio di Lezio continua, cioè leggessimo da capo a fondo il Vangelo senza fermarsi mai, senza commenti, ci accorgeremo di una cosa interessante. Che c'è un estremo rispetto e un'attenzione e grande sensibilità per i poveri, le donne e i non-ebrei. Pensate che solo nel Vangelo di Luca noi troviamo il mercante che scende da Gerusalemme a Gerico, viene prestato, un prete non lo tocca, una vita, neanche si avvicina, ma chi gli soccorre la giudizio? E Gesù conclude dicendo vai e fai anche tu così, il Samaritano che era nemico diventa esempio. So, Gesù guarisce dieci lebrosi, nove vanno al tempio per presentarsi, sono i sacerdoti, uno non va al tempio perché è di un'altra religione. E il Samaritano torna indietro e ringrazia Gesù e Gesù dice ma non ne ho guariti dieci. E gli altri nove sono Solo questo Samaritano è tornato indietro per rendere gloria a Dio. Un ebreo non avrebbe mai scritto questo. Luca sì. Che vuol dire che Luca aveva una comunità non ebrea, abbastanza povera. Scusate la battuta, dove la maggioranza era femminile come succede oggi il documento dei vescovi ai catechisti? Ma chi l'ha mai detto? Il documento dei vescovi alle catechiste perché quanti catechisti ci sono? I ministri straordinari della comunione, ma che i ministri? Le ministre. Quanti maschi ci sono e quante donne? La comunità di Luca dunque è una comunità di gente povera, di lingua greca, di cultura greca, di religione pagana e dove la maggioranza era femminile. Tenete presente che noi possiamo benissimo toccare con mano questa concretezza della comunità di Luca se per esempio comparassimo le beatitudini andiamo la linea 80-81 Matteo che scrive il suo Vangelo per Antiochia Antiochia era un porto i cristiani erano abbastanza ricchi beati i poveri essi, chi, non noi Luca invece dice beati voi poveri vi rendete conto della differenza? Matteo è costretto a fare un principio, beati i poveri. Luca invece può dire beati i poveri. Circa il discepolato femminile, è cosa curiosa, che solo Luca riporti l'episodio. Gesù si trova a Betania nella casa di Lazzaro, Lazzaro non viene nominato, c'è Maria e Marta, Gesù sta parlando delle avventure del suo apostolato e dice il testo che Maria era seduta ai piedi di Gesù e lo ascoltava. Essere seduti ai piedi di, è un'espressione che nel modo orientale significa essere discepoli. Quando Paolo, di fronte all'autorità romana, mentre è prigioniero a Cesarea, deve esporre la sua vita, lui dice Io ero seduto ai piedi di Gamaliele. Traduzione pessima in italiano, io sono formato alla scuola di Gamaliere. No, questa non è l'espressione originale. L'espressione originale è ero seduto ai piedi di Gamaliere, come Maria era seduta ai piedi di Gesù. È solo Luca che riporta l'episodio perché per Luca è fondamentale il discepolato cristiano femminile, cosa assurda in Palestina, perché in Palestina esiste solo il discepolato maschile. La donna non può essere discepola di nessuno. Invece per Luca sì, e per Gesù anche. Questo sta lì nell'attenzione, per esempio, che Luca ha per il mondo femminile. Abbiamo visto il samaritano, abbiamo visto a Berlino 84 il buon ladrone. Si vede che la comunità di Luca era sufficientemente peccatrice come la nostra? questa comunità aveva coscienza di avere i peccati, noi forse un po' meno, e diceva va, come ce la faremo? E Luca risponde, non ti preoccupare, guarda, c'è stato quel tizio che prima di morire Gesù Cristo lo ha addirittura canonizzato in vita, si canonizzano in morte, prima dobbiamo morire poi ci canonizzano, cioè ci fanno santi. Gesù invece lo ha fatto santo prima di morire, anche se era uno che era in croce e stava pagando per i suoi misfatti, che a livello morale si chiamano peccati. E Gesù dice non ti preoccupare, ci stesso sarà come un paradiso. E lì noi notiamo un dato che ci perseguiterà per tutto il Vangelo, per Luca, la giustizia di Dio non è uguale per tutti, ringraziando Dio. La giustizia è proporzionale. Dio ha un criterio di giustizia per ciascuno di noi. E perciò il parametro che usa con te non è il parametro che usa con me o con chi ti sta seduto accanto. È diverso, perché solo lui conosce la tua storia, le tue fatiche, il tuo impegno. E non mi ne può interessare di meno del risultato. Bene. Che tipo di idee madri noi possiamo trovare nel Vangelo di Luca, sempre se lo leggessimo, tutto di seguito? La prima cosa importante che noi troviamo in questo Vangelo e Atti degli Apostoli compreso è il seguente, penso che voi abbiate sentito nominare il cosiddetto senso escatologico della prima comunità cristiana, primi cristiani. Naturalmente, leggendo in maniera eccessivamente ingenua e quindi sbagliata alcune parole di Gesù, pensavano che la fine del mondo fosse imminente. E Luca invece dice, ragazzi, scordatevelo, perché esiste il tempo della preparazione, il tempo di Cristo, il tempo della Chiesa e il momento della parusia. Tempo lungo, preparazione, tempo breve, Cristo, tempo lungo, chiesa, tempo breve, parousia, ritorno finale di Cristo. Noi siamo nel tempo lungo della chiesa e quindi tra Cristo e il suo ritorno esiste la storia della salvezza che si chiama storia della comunità cristiana. C'è una bellissima opera di un esegeta tedesco, Hans Konzermann, che si intitola Del Mitte der Zeit. Di Mitte der Zeit. La metà del tempo. La metà del tempo, o centro del tempo, è la Chiesa. Perché tra la prima venuta e la seconda venuta, il tempo centrale è quello della comunità cristiana. E Luca te lo fa capire continuamente che la fine del mondo non è domani. E quindi nella storia la comunità cristiana ha un impegno molto grosso. Quello di formare i propri membri e quello di trasmettere la parola di Gesù a chi cristiano non è. E tutto il Vangelo corre su questa linea formazione dei propri membri e trasmissione del messaggio di Gesù che non è una trasmissione di tipo radiofonico, televisivo o fatto attraverso i mass media o mass media che si vogliono dire ma è un trasmettere attraverso gesti, testimonianze e gesti profetici c'è anche la predicazione ma per esempio noi noteremo in Luca che c'è un'attenzione particolare per i malati. Gesù manda i suoi a predicare il Vangelo e a prendersi cura dei malati. Nel mondo greco-romano il malato era un uomo di serie B. Era cioè uno che non valeva. Non era bello. E quindi, Calosca e Agassos, l'ideale greco, andato in frantumi di fronte alla malattia, per il romano è il forte che è importante, il malato non è forte. E quindi, nella mentalità romana, il malato chi è? Un peso della società ci siamo? Mentre invece Gesù. Dice no, voi predicate il Vangelo e prendetevi cura di questi. Qualcuno dice guariteli, una traduzione un po' difficile, perché serapego in greco vuol dire sia prendersi cura, sia guarire. Perché hanno questi due significati? Perché molto spesso il, si dice che uno si uno terapizza i poveri e i poveri non sono malati i poveri hanno bisogno di aiuto hanno bisogno di cura hanno bisogno di qualcuno che dia da mangiare da bere da vestirsi allora in questo caso terapeuta vuol dire prendersi cura di qualche altra volta invece ah. si dice tu devi terapizzare il malato allora lì che prendersi cura e basta di anche fare in modo che il malato guarisca per questo non sappiamo tradurre bene questo verbo terapeutico se è guarigione o è semplicemente prendersi cura cioè prendersi a cuore a queste persone circa la persona di Gesù cosa dice il nostro amico beh, è strano nel capitolo terzo di Luca lui dice subito che Gesù è figlio dell'umanità se voi prendete la genealogia di Matteo e andate indietro il primo chiodo da cui parte questa catena è Abramo se voi prendete Luca il primo chiodo da cui parte questa catena è Adamo e Adamo non è ebreo Adamo è universale e Gesù è figlio di Adamo. Ricordatevi che Luca sta scrivendo per dei greci convertiti al cristianesimo. Che Luca abbia questa visione universale, cioè che Cristo è venuto per tutti, voi lo trovate già in qualche maniera accennato nei primissimi inni liturgici, nelle sue aggiunte. Nella preghiera del vecchio Simeone, che prende Gesù bambino in braccio, e dice, luce delle genti, luce per tutti i popoli, così lo definisce, definisce quel bambino. Non luce per Israele. E salvezza per Israele, ma è anche luce per tutti gli altri. Ricordatevi che la parola luce nel mondo biblico è equivalente di salvezza. Quando gli angeli appaiono al, ai pastori, dicono con chiarezza che la salvezza è per tutti. Anche lì è l'episodio lucano. Poi la cosa interessante è che il perdono è per tutti, non solo per Israele. Ora, proviamo a fare un momentino di pausa. Nel mondo biblico che Gesù trova c'era questa mentalità. Io sbaglio? Ho bisogno di chiedere perdono. Perché? Perché ho rotto l'alleanza tra me e Dio c'è un patto Dio con me si è vincolato in alcune cose essendo io ebreo sono vincolato a Dio in alcune cose se io manco a questo vincolo Dio è libero dal vincolo con me allora io per ripristinare la validità di questo rapporto devo chiedere perdono per il male che ho fatto allora io ritesso i rapporti con lui e lui mantiene i rapporti con me altrimenti questo non è possibile capite allora che il perdono in Israele ha un valore che è un valore di privilegio io sono stato scelto da te questa scelta che tu hai fatto nei miei confronti questo privilegio di essere popolo scelto io non lo voglio perdere per questo ti chiedo perdono. Che io abbia fatto del male a me, che io abbia fatto del male a te, non me ne può interessare di meno. Perdo il mio privilegio di essere membro del popolo eletto. Capite invece che il pagano, questa idea non ce l'aveva, non ha un passato a cui appellarsi e che li fa in qualche maniera da stimolo. Per il pagano oggi si pecca e se Dio vuole, quando io sono pentito, Dio mi perdona. Infatti voi notate che pa Luca sottolinea molto questo oggi. Io ve l'ho messo in evidenza alla linea 92-93. Questo oggi, che non ha storia del passato, è detto di Zaccheo, che era ebreo, ma questo oggi è detto anche dal buon ladrone, che non si sa se era ebreo. E il perdono c'è lì, in quel momento, in cui ciò che vale non è un passato che mi protegge, non è il desiderio di rimanere privilegiato, ma questo oggi mette in evidenza solo e unicamente il nudo e crudo rapporto personale tra me e Dio, tra l'individuo e Dio. E quindi il peccato e il perdono è semplicemente un rapporto fra il singolo e il Padre Eterno. Il singolo non può appellarsi a una alleanza passata, non può appellarsi a dei privilegi, ma si mette davanti a Dio pubblicano e fariseo al Tempio, vi ricordate? E di Luca. E il Pubblicano dice, oh, io sono così, se vuoi perdonarmi. Non si rifà alla legge. Fariseo invece dice, io osservo la legge e sono migliore di quello lei. Capite la differenza? Luca mette in evidenza invece chi non ha privilegi, chi non ha un passato a cui rifarsi, chi non ha una struttura che lo protegge, ma è un tizio che si affida a Dio e dice, guarda, sono qua, se vuoi. E la risposta è, oggi stesso sarai con me nel paradiso. Questa è la risposta ultima. Teniamo poi presente un'altra cosa. Eh, Luca è quello che più di altri mette in evidenza, il fatto che i miracoli sono una liberazione dal male. Nel male è inteso come Satana, non inteso come sofferenza. Che la liberazione dal demonio comporti anche la liberazione della sofferenza nel mondo biblico è automatico, perché ogni malattia era presieduta da un demonio. Prendete per cortesia la Bibbia, capitolo 13, Versetto 10, stava insegnando in una sinagoga di sabato, ricordiamoci che Gesù è sempre rabbino, cioè è un maestro, è un esegeta. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Non una malattia la teneva inferma, uno spirito la teneva inferma. Gesù la guarisce, c'è sempre il bigotto che rompe l'anima, e dice ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato. Guardate che ne abbiamo tanti, eh? Ne abbiamo tanti. Che Dio li benedica, ma ne abbiamo tanti. Il Signore li replicò. ipocriti, commedianti, teatranti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo buo e l'asino ne ha mangiato per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni non doveva essere liberata da questo legame? Dunque, Gesù lo dice esplicitamente, ogni opera di guarigione che fa è un liberare l'uomo dal potere di Satana. Perché? Come mai c'era questa mentalità in Israele? Sì, adesso non pensiate che vi viene un raffreddore e c'è un micro demonietto che prende possesso di voi, scordatevelo. Ma nella mentalità biblica le cose invece erano proprio così. E vorrei farvi riflettere un momentino su questa mentalità. Così riusciamo a capire...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 Ogni momento. Per questo la Chiesa vuole che i cristiani preghino alla mattina e alla sera. Perché essendo presenti in tutto il mondo, noi preghiamo continuamente come Chiesa. Tu preghi adesso, alle otto stamattina, tanto per fare un esempio. Ma i meridiani sono diversi. E quello che per noi adesso è le 8 per qualcun altro sono le 7 e quindi pregherà fra un'ora. Mi seguite? La Chiesa ragiona così. Cristiano preghi la mattina e la sera, poi durante il giorno se ricapita tanto meglio. Ma si impegna almeno in questi due momenti, così la preghiera è continua. Altro tema molto importante nel Vangelo di Luca è la sobrietà nelle ricchezze. Il povero Lazzaro ha come controparte il ricco che banchetta, il quale, una volta che si trova nell'aldilà, dice ad Abramo «Lasciami andare ad avvisare i miei fratelli che si comportino diversamente». E Abramo dice «Ma per l'amor di Dio tu stai qua e non se ne parla altro, e loro hanno i profeti». Basta che li ascoltino. E se voi andate a leggervi i quattro profeti maggiori e i dodici profeti minori, tutti, nessuno escluso, batte continuamente su questo tasto. Quando c'è un divario eccessivo tra ricchi e poveri, vuol dire che la fede non esiste. Tutti i profeti dicono questo, tutti. E quindi in, una, in un tessuto sociale dove la fede è autentica, ci può essere il ricco, ci può essere il povero, ma il divario non deve essere eccessivo. San Giovanni Crisostomo, che era un uomo senza peli sulla lingua, bocca d'oro crisostomo stoma, criseos, bocca d'oro diceva il ricco, o è ladro o è figlio di ladri. Occorre dimostrarlo. Io non lo so. Se andate in internet ci sono, eh, le pensioni di tutti. Sono scritte con tanto di nome e cognome. Mia povera zia, che è morta nell'ultima reliquia che avevo qui a Cordenos della mia famiglia, morta l'anno scorso, prendeva 530 euro al mese, e non era la minima, perché la minima la prendiamo noi preti, 470. E poi una porno viva prende 3.000 euro al mese, di pensione statale. Ma, qualcun altro invece si prende alla fine anno come premio di produzione qualche miliardo di euro, qualche milione, scusate, di euro. C'è qualcosa che non funziona nella nostra società. Noi cittadini abbiamo perso il senso, cioè ci arrabbiamo per questo. Abbiamo perso il senso del voto. Noi abbiamo questo strumento, dobbiamo saperlo adoperare, mentre invece molto spesso siamo pigri e pazienza, ne prendiamo le conseguenze. Ultimo grande tema e chiudiamo, la misericordia, tutto il resto lo faremo la prossima volta, o le prossime volte. È interessante, siamo alla linea 97-98, se voi mettete in parallelo un brano del discorso della montagna riportato da Matteo e riportato da Luca, vi accorgete della differenza. Matteo dice: Siate perfetti. Beh, non è proprio così. In Matteo c'è un futuro, non c'è un congiuntivo esortativo. Se vi comportate come vi ho detto fino adesso. Avete intrapreso la strada della perfezione, sarete perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Notate la parola perfetti, fa un po' di paura. Se fate come vi ho detto, siete sulla strada di diventare misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questa è la dicitura di Luca, è meglio, è più avvicinabile. Per Luca la misericordia è uno dei fondamenti essenziali del cristianesimo della santità individuale, non la perfezione. Se io posso avere una devozione personale, beh, mi piace tanto Luca. Rimetti a noi i nostri peccati affinché poi noi rimettiamo i nostri debitori. Prima faccio il pieno, poi lo distribuisco. Siate misericordiosi, questo riesco. Essere perfetti non riesco. Bene, signori, per oggi chiudiamo. Grazie. Grazie. Prego. La domanda, il delle domande. Sì. E... Siete liberi di chi vuole dare. Si aprono le porte e si vanno tutti. Se, è... Se Luca invia a Teofilo o una documentazione politica. Ma fosse Seneca. Se Teofilo o Sesseneca? Noi abbiamo la documentazione del II secolo di un epistolario che è apocrifo tra Paolo e Seneca, che sta a dimostrare che fra questi due c'è stato un rapporto estremamente intenso. Poteva essere il suo avvocato? Eh. se non è lui, no no, Seneca era il giudice Seneca era il giudice e noi sappiamo che Nerone eh, viene sempre dipinto come fosse un, un matto che fosse matto ma era un finissimo giurista. e certamente quando un cittadino dell'impero si appellava all'imperatore non era lui che giudicava noi sappiamo che Seneca si prendeva diverse rogne di questi aspetti giuridici che competevano l'imperatore. Per cui noi abbiamo un cratiste illustre che è onorevole, l'equivalente nostro. Quindi Teofili senz'altro era un, un, un ufficiale molto alto dell'impero romano, se viene chiamato Cratiste. Quando noi diciamo l'onorevole X, beh sappiamo che è un senatore o deputato, in genere l'onorevole si dice i deputati. Secondo noi sappiamo che Seneca era devoto agli dèi, veniva chiamato il devoto degli dèi, Teofilo. Quindi non è a caso che questi studiosi specialisti di Luca attribuiscano questo soprannome a Seneca. E terzo, abbiamo la testimonianza del secondo secolo, il testo è falso, perché non abbiamo nessuna documentazione sicura che ci fosse un buon rapporto fra Seneca e Paolo, ma che ci fosse un certo rapporto, lo sappiamo, da questo scritto apocrifo, altrimenti lo scritto apocrifo non avrebbe preso piede se non ci fosse stato qualcosa. Che veniva tramandato a livello orale, che tra Paolo e Seneca c'era un dialogo piuttosto serrato, impegnato. Tutto questo fa propendere per Teofilo uguale Seneca. Ma in Curie, no, erano contaminati dal demonio. E dalla morte. E demonio e la... morte sono e le... due facce della stessa medaglia. Ma eh, si può considerare la morte come demonio? Sì e quindi tutti, tutti quelli fa... che morivano sì, erano presi da un sì sì sì sì sì Gesù nel Vangelo di Giovanni lo dice il demonio è menzoniero e omicida fin dall'inizio proprio viene qualificato così infatti gli ultimi nemici ad essere sconfitti il demonio è Perciò tutto ciò che è demoniaco è mortale e tutto ciò che è mortale contiene qualche cosa di demoniaco. La salvezza di Cristo che cos'è? È essere liberati dal peccato e dalla morte. Cioè il peccato non ha l'ultima parola su di noi e la morte non ha l'ultima parola su di noi e quindi il demonio non ha più il dominio assoluto su di noi. La salvezza è essere salvati da morire. Noi moriamo, ma la morte non è l'ultima parola. Capite? Noi pecchiamo, ma il peccato non è l'ultimo stadio nostro. Salvezza è questa, eh? Non pensiate chissà che cosa. La preghiera che continua, che ha questo scopo. La preghiera non ha solo questo scopo. Che la preghiera non è solo richiesta di perdono o preghiera di domanda che ci riprenda la morte la preghiera è anche l'ode la preghiera è anche contemplazione per cui se io quando do l'acqua ai fiori ho un momento di tempo per fermarmi e mi piace quella già preghiera tenete presente che qualunque azione noi facciamo che manifesti la nostra umanità e la nostra fede Qualunque azione che noi facciamo, che manifesti la nostra umanità e la nostra fede, è atto di culto. Capitolo 35 del Silascio. Astenersi da una visita e offrire un sacrificio. Essere riconoscenti, che non è scritto da nessuna parte nella legge, ma neanche nel cristianesimo. Essere riconoscenti, la d'ottio umano, e' come offrire fiori di farina, cioè il matrimonio. E quindi che cos'è la preghiera? Ah, è Difficile dare una vera e propria definizione. Perché la preghiera è la vita vissuta in un certo modo, che si esprime nelle opere umane, nelle opere di fede e nei momenti in cui preghiamo. E nei momenti in cui preghiamo possiamo dire preghiere pregare i salmi, fare silenzio e dire la preghiera spontanea che ci viene dal cuore. La vera liberazione dell'Eucaristia. L'Eucaristia è uno un strumento di liberazione. Qualche altra domanda? I neuroni I neuroni sono... I neuroni? Poveri. Dai, andiamo un pacchetto di neuroni. possiamo fare, basta prego allora, se un malato che tocca un sano lo contagia diciamo, lo fa diventare un figlio. Questa questo è la logica questa è l'Italia. mentre se un malato tocca la divinità diciamo viene viceversa contagiato sì, perché... allora quando l'emoralista è, sala, quando è, è in una in sala, teofania di Gesù volevo chiedere questo, lei dice eh, se lo tocco sono guarita, quindi fa un atto di fede della divinità generale. Certamente. è, certo. visto, è certo. questo che ho detto... Certamente collegato. Io ho usato una fede più generica, invece proprio lei ha fede che è Dio. Lei ha scommesso come lo sa. Ci vediamo la seconda domenica di novembre.